Io mi chiamo Raffaele, ho, abito a Udine, che è praticamente a nord-est dell'Italia. Dell mi occupo principalmente di servizio di real estate, quindi case e vendite. Mi sono eh, trovato appunto in questa situazione in cui volevo aumentare diciamo, i miei capelli. No? Ma io ho visto che praticamente nel periodo del Covid, eh, dove eravamo costretti a non andare dal parrucchiere, avevamo, diciamo, questa, questa situazione dove ci radevamo da soli, no? Questi capelli a zero mi hanno fatto notare delle aree, che avevo in testa, dove mancavano, insomma, i capelli. Col passare del tempo oh, oh, notavo sempre di più questa situazione ed era una cosa che non mi faceva vivere benissimo. A quel punto, allora, eh, passati due anni, adesso siamo quasi al terzo, abbiamo deciso, insieme a Gaetano, il mio amico, di intraprendere insomma questo percorso di trattamento per avere i capelli insomma ecco un po di più capelli ma ottima di, di... allora io sono partito un po prevenuto perché eh, chiaramente noi siamo abituati a fare tutto in casa no a rimanere da noi a fare tutti eh, gli interventi a casa nostra però eh, sia dal momento in cui siamo arrivati fino a oggi eh, abbiamo notato comunque ha grandissima attenzione nei dettagli e nei particolari che quelli fanno la differenza e soprattutto molta attenzione eh, nell'ascoltarci, nel capire quello che vogliamo. Ecco. Buongiorno. Certamente, io sono Gaetano, ho 38 anni. Vivo a Udine, in Friuli Venezia Giulia qui nel nord-est dell'Italia. E niente, faccio il costruttore edile, abbiamo un'impresa di costruzioni. Niente, il problema di mi Milaperi è... è iniziato 20 anni fa, quando avevo 18 anni circa. Avevo, sì, una... ho iniziato con una diradazione, poi ho preso dei farmaci che hanno bloccato. Ho usato la medicina che ha bloccato la caduta, comunque la diradazione c'è sempre stata. Adesso ne ho 38, quindi dopo 20 anni. Ma diciamo che non ero. Nel tempo non è che ero che per me era un problema, un vero problema. Però comunque avevo un po' di disagio. Ultimamente, da un paio, paio d'anni che ci ho, ci ho pensato più, più. Ci pensavo spesso e alla fine mi sono deciso quest'anno, anche perché c'era anche il mio amico che voleva. Quindi vi ho trovato tramite referenze, persone che avevano già fatto da voi. Poi mi. Sì, sì. Sì, assolutamente sì. Poi mi sono documentato un attimino sul web, quindi Instagram, i vari social, e visti i lavori, vi eh, ho contattato. Diciamo l'esperienza è sic sicuramente una buonissima esperienza, in tutto e per tutto, sia della clinica, l'interprete, devo farti i complimenti, poi anche l'hotel, un bellissimo hotel, tutto, tutto, diciamo anche il posto di trapianto, eccetera. <musica>